Forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, forse ce l'ho fatta, fatta, fatta, fatta du, du, du, du, du. Ho abbastanza freddo con le maniche corte a novembre Hola, la se benvenuti in questo nuovo video fantastico Perché vi voglio dire che forse ce l'ho fatta Mi chiederete cosa, cosa, cosa, cosa ce la stai facendo? non dovrei fare così. Signore e signori. Uagna mi ha accettato un video. Evviva! Praticamente ho mandato tre video a Uagna e uno di questi tre me l'ha accettato. E quindi, signore e signori, mi vedrete su Uagna. Sono famoso. Non è vero. Bene, vi volevo anche dire che forse, tra un po' di giorni, signore e signori, si ricomincerà con l'attività sul canale. Quindi un video ogni tre giorni. Quindi ragazzi noi ci vediamo da un... Quindi ragazzi noi ci vediamo ad un prossimo video Lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione Bella ragazzi